Buona serata a tutti e ben ritrovati dal vostro deluxe l'abbigliamento oramai lo sapete quando arriva il caldo forte non se ne può, e la canottiera insomma, è d'ordine vabbè a parte gli scherzi eh, vedete dall'immagine di video videocopertina il castello normano svevo di Barletta perché? Perché sto per raccontare la mia nuova esperienza fatta con il centro dove io, no, faccio i vari progetti, diciamo, riabilitativi. Eh, parliamo nello specifico del festival dei cortometraggi, se vogliamo dire, tra virgolette cinematografici, ma comunque con tema principale lo stigma è quindi problematica diciamo, del disagio psichico, psicologico, psichico, mentale quindi, che insomma, è un argomento comunque molto molto delicato ed importante che però tornerò a fare una riflessione in conclusione di questo videoclip allora, Festival dei Corti ovviamente è organizzato ed è preso a studio in tutto, dalla A alla Z, diciamo, no? tra i vari dipartimenti di salute mentale, meglio conosciuti come ICSE, in collaborazione anche con varie cooperative sociali, riabilitative ed inclusive. Allora, Festival dei Corti, la sua prima edizione in date 21-24 giugno, 21 giugno serata eh, pre-andeprima, pre-festival, ma diciamo io con la presenza di altri ragazzi e ragazze abbiamo, diciamo, attentamente, eh, diciamo, stabilito in tutte le serate molta attenzione per quanto riguarda eh, l'andamento appunto delle stesse in tema di organizzazione e eh, servizio d'ordine che insomma chi era con noi spero che anzi sono rimasti comunque contenti ieri che hanno dimostrato il loro appoggio eh, in maniera più che totale quindi eh, Festival dei Corti con protagonisti non solo i cortometraggi ma anche spazio per esempio nella giornata pre-festival proprio i primissimi momenti a giocoleria maestro artista no, di giocoleria Corti, momenti di cultura, attualità, band musicali e eh, anche monologhi, se vogliamo dire poetici, sbarra teatrali. Quindi, serata pre-festival, che ovviamente ha visto, diciamo, ovviamente la spiegazione e tutto il. Eh, diciamo il filo rouge che ha portato ovviamente i vari responsabili a mettere in piedi questa bellissima iniziativa che vedrà comunque un proseguo già ufficializzata ovviamente a stabilire periodi che spero Giugno che diciamo è ancora un periodo un po' come dire eh, tranquillo Visto che a luglio e agosto siamo sotto un po' l'emblema del caldo torrido Speriamo di no quest'anno Comunque eh, sì, 2023 sicuramente ci sarà la seconda edizione quindi avevo detto martedì serata pre-festival con uh, presentazioni di tutto quello che è stata l'organizzazione di questo festival, anche visione di quattro cortometraggi che ci tengo a dire perché avevo visto anche un Depliano una sera e anche sentito oltre 40 presentati diciamo alla domanda del progetto del festival ne sono stati scelti ovviamente da una giuria critica esperta scelti in base ovviamente al messaggio che quel corto voleva trasmettere con poi conseguenti premi nella serata finale questo è eh, un po' l'idea i momenti top, quindi i corti protagonisti mercoledì e giovedì, eh, diciamo che sono riuscito a, ad avere maggiore attenzione e a visionare quasi tutti i corti per lo più giovedì rispetto a mercoledì. Comunque ci tengo a dire che in queste iniziative sono tutti vincitori e vincenti, tutti soddisfatti, nessuno assolutamente è sconvitto e deve sentirsi deluso o messo da parte. Anche perché, ora lo dico, eh, la problematica di un disagio psichico, fisico, psicologico, sicuramente è, eh, diciamo, eh, particolare, può eh, regare un po' di timore e paura, ma e questo lo dico perché io anche facendo i progetti riabilitati, voi sapete anche il grande, la nostra grande bar il Bar Caffè Corsaro, protagonista anche al festival, tra poco vi dirò, Uh, quindi uh, praticamente secondo me deve essere un punto di partenza cioè partire per, da questo disagio io vado per andare a migliorare quelle che sono le mie caratteristiche peculiarità, qualità, potenzialità la mia persona credo che per tutti coloro che abbiano la, il mio pensiero eh, come l'ho espresso adesso e chi lavora appunto in questa realtà sa benissimo Bar Caffè Corsaro presente nella serata finale quindi ieri con ovviamente allo stand i nostri prodotti top ovviamente Caffè no perché non era materialmente e concretamente possibile, ma c'erano alcuni prodotti possiamo dire di top class, taralli, eh, prodotti da chi a esperienze da ingascere qui a Trani, eh, la birra artigianale del birrificio di Poggio Irsini, dalle cooperative, questa città è il campo dei miracoli, Gravina, eh, quindi assaggi di birra, gusto chiara, scura, ambrata, rossa e quindi e anche possibilità degli acquisti dello stock con le tre bottiglie di birra, due diciamo uguale, una differente, eh, o gli assaggi anche birra, taralli quindi ho detto tutti i vincitori tutti vinti eh, ma con la finalità che abbiamo imparato con questo festival che arriviamo sempre non all'ultima ma ad una penultima verità quindi e questo è fondamentale allora. Queste, per chi come me ha vissuto in queste serate esperienze che ovviamente migliorano sotto l'aspetto della conoscenza con altre persone, anche culturale eh, che dire, a, a buon rendere e a moltiplicarsi di queste esperienze noi ci vediamo, sapete, sui soliti di qui YouTube, Facebook, Instagram, noi ci vediamo alle prossime occasioni. Ah, e eh, se volete vedervi i corti eh, appunto del, dei, vari, dei vari cooperative dipartimenti, li potete trovare benissimo sul canale ufficiale YouTube della ASLBT con una sezione specifica Playlist Festival dei Corti definiti con la voce Selezione 2022. Bene, grazie a voi tutti e complimenti inoltre a tutti i produttori e i protagonisti dei cortometraggi che sono stati davvero molto, molto bravi e appunto protagonisti in quello che hanno fatto, oltre anche alla presentatrice che ha in maniera molto degna, eh, diciamo, rappresentato questo festival al meglio delle sue possibilità. Io vi saluto, buon fine settimana! Ciao!